Allora Luca, io mh, comincio dicendo che comunque Ostia non è un territorio mafioso, il 99, oh, 99,99% delle persone che vivono su quel territorio, territorio sono persone perbene. Bene. È chiaro che ci sono dei problemi, ci sono stati, ma riguardano veramente situazioni marginali che poi sono state amplificate in, in modo enorme per i fatti che abbiamo comunque visto. E questo lo devo dire perché eh, c'è bisogno di recuperare la reputazione di quel posto, prima di tutto. Lo devo ma fare chi il... ha interesse a scritare così tanto Ossia? Ma io Questa credo che sia... Che faccio, perché abbiamo, perché perché abbiamo, scaricato... No, abbiamo scaricato... No, Poi anche un abitante di ossa, tra l'altro. delle responsabilità data. politiche di tutti i partiti che hanno scaricato su quel territorio la necessità di fare campagne elettorali hanno responsabilità sicuramente eh, il Comune di Roma, ma anche lo Stato che è mancato in quel territorio per tanti anni. Le inchieste Alba Nuova, anche Mafia Capitale, che, sono comunque, che si possono leggere, io le ho lette, dicono chiaramente che in quel territorio lo Stato è mancato per anni. Questo famoso aeroporto di Fiumicino che è così vicino, per perché comunque era scritto che serviva a trasportare chili e chili di droga, ad Ostia, perché comunque era diventato anche certo. un centro del narcotraffico, sono venuti tutti, Triassi, Fasciani, tutti i clan sono passati, Contrera, eh, Spada. Eh, è così vicino, però poi per arrivare a Ostia devi arrivare prima a Roma, prendere il treno che va a Roma, arrivare a Piramide e prendere la Roma-Lito per tornare a Ostia, per cui quello spazio di, di pochi chilometri diventa per un turista qualcosa di percorribile, è un, <ride> un vagio enorme. enorme, per cui questo è il primo, è il primo aspetto che vorrei sottolineare. Detto questo, credo che ci sia bisogno sicuramente di investimenti in quel territorio. Noi avevamo fatto un'operazione, eh, ti ricordi la famosa testata del, del giornalista, sì. Nemo. fuori alla palestra sì. degli Spada. Spada? La palestra degli Spada era un, una palestra che dava servizi, perché mancavano i servizi del Comune di Roma. I ragazzi andavano in quella palestra e portavano i loro figli là dentro. È stata chiusa giustamente perché c'era quella gente dentro e perché comunque c'erano tante situazioni. Dopodiché poi noi abbiamo realizzato lì un, il più grande skate park d'Europa. A, po a, a pochi centinaia di metri, dove adesso i ragazzi di Piazza Caspari insieme a quelli di Milano e a quelli che vengono anche dalla Spagna, perché comunque essendo una, un impianto eh, con delle caratteristiche molto importanti, eh, vengono lì, vengono dai parioli, insieme ai ragazzi di Piazza Caspari fanno sport liberamente in un posto aperto io credo che questo sia un successo e credo che l'amministrazione debba continuare a investire in questo modo in quel luogo dopodiché gli interessi erano chiarissimi c'era il narcotraffico negli anni 80, anni 90 dopodiché poi gli interessi si sono spostati sulle spiagge perché comunque sono soldi veri abbiamo visto? Certo. i spada sono arrivati sulle spiagge i fasciani sono arrivati sulle spiagge i triassi sono arrivati sulle spiagge erano soldi veri e lì hanno, hanno, hanno trovato terreno fertile perché comunque anche la politica è mancata questo dobbiamo dirlo, è un dato di fatto Adesso credo che mh, il problema vero ancora non è superato su quel territorio. Perché lo dico? Perché l'amministrazione ha fatto degli investimenti importanti per gestire quelle spiagge, ma l'amministrazione non è in grado di dare al 100% servizi. Non ha no per stato poterlo Bani, fare. Insomma. È chiaro che devono fare dei bandi pubblici, per fare dei bandi pubblici bisogna approvare il PUA in Regione Lazio, deve ritornare perché oggi tu puoi gestire quelle spiagge e fare un bando... Eh, dando anche i servizi di somministrazione solo se tu approvi il PUA se no oggi fai dei bandi anche economici e questo è quello che sta scontando in questo momento il municipio che fa dei bandi su delle spiagge dove fa mettere solamente l'ombrello dei lettini sono anti-economici, non partecipa nessuno e di fatto vanno deserti e non ci danno i servizi, perché poi devono rincorrere i servizi. Noi avevamo presentato un modello che era un pacchetto che non era perfetto, però perlomeno dava un minimo di servizi eh, garantiti. Ecco, io dico che secondo me le responsabilità oggi che stiamo pagando, anche l'amministrazione attuale, sono figlie comunque di un percorso di anni, dove le amministrazioni sono mancate, hanno in qualche modo eh, messo in moto meccanismi anche non, non legali, di assegnazione delle spiagge, diciamo perché venivano Molto dati con, con convenzioni prima. Attenzione, la spiaggia si dà con, con una concessione di Magnale Marittima. Negli anni venivano dati con convenzioni, facevano un foglietto dove scrivevano tra le parti «faccio una convenzione, prendo la spiaggia e guadagni 300-600 mila euro all'anno». Questo sistema è stato smantellato, dopo la mafia capitale, perché c'è stato un commissariamento per mafia in quel municipio dove i prefetti hanno aperto i cassetti, hanno smantellato quella, quella modalità sole, di dare da spiagge, oggi di la... poter ritornare a dei servizi e delle assegnazioni che siano comunque utili alla città e siano legali, c'è bisogno dell'approvazione del PUA Reggio Regione Lazio, il PUA che noi abbiamo portato è stato approvato da loro in Assemblea Capitolina con alcune modifiche, però garantiva comunque quei paletti Tra essenziali, paletti, no c'erano dei paletti essenziali legati l'abbattimento del cemento, è rimasto devo dirlo, noi l'abbiamo votato in Assemblea Capitolina perché rispettava quel, quel meccanismo, l'abbattimento del cemento per riportare le spiagge comunque eh, anche libero accesso, anche in qualche modo, la veduta, modo, insomma, la veduta un... da sul mare, e gli altri elementi erano, erano il fatto che comunque dovessero andare a bando, perché l'Unione Europea mm. ci chiede questo, e perché comunque mm. secondo me la concorrenza in quel caso può sicuramente portare investimenti importanti per riqualificare le spiagge, ma per cambiare un modello economico che è vecchio ormai. Certo. Ricordo solo una cosa e concludo Luca, sì. il modello che nelle inchieste ha funzionato, era il modello che eh, i clan proponevano sulle spiagge libere, i soldi veri li guadagnavano con i chioschi sulle spiagge libere. Si prendevano le spiagge libere, ci mettevano nel chiosco e lavoravano 24 ore su 24 d'estate e facevano una barca di soldi con quelle spiagge. Il modello delle cabine, del cemento, eh, di tutti questi ristoranti, è un modello passato che non funziona più. Se vai a Barcelloneta hanno riqualificato il lungomare di Barcellona in questo modo, hanno levato tutto. Certo. se vai nelle grandi capitali europee ma anche quelle mondiali non c'è più che ci metto sulla spiaggia la domanda che le faccio per andare in pubblicità a parte la percezione della sicurezza che non è un cittadino di Ostia, quindi ricordiamolo questo ma io se vado a fare un bando cittadino normale lo faccio o ho paura di farlo perché c'è la mafia? guarda noi quando No, questo lo dico abbiamo fatto la riqualificazione della rotonda per esempio sì. quando finisce la Cristoforo Colombo la ditta che ha vinto hanno dovuto mettere dentro un carabiniere infiltrato perché era stata minacciata e gli avevano chiesto il pizzo Esistono questi, eh, queste situazioni, però attenzione non stiamo parlando di cittadini e di, e, e di persone che vivono quel territorio, stiamo parlando di criminali che ci sono da tutte le parti e comunque vanno in qualche modo perseguiti. È chiaro che ci sono delle difficoltà. Oggi devo dire che molta polizia è stata fatta, perché comunque le inchieste gli arresti siamo si andati molto avanti, però bisogna tenere alta l'attenzione perché vanno via questi e ne arrivano altri. Allora tu devi essere presente lì perché se non possiamo dare spazio.